Non c'è modo, Mick. Se mi dai il numero, lo, lo chiamo io. Non puoi darmi buca, mamma, lo sai. Ma questa non è una scusa. No. Siamo gli unici a non esserci ancora iscritti. Per te è soltanto un gioco, vero? Mick! Adesso, Mick. Manca un giorno, cazzo, Mick. Oh, Mick, hai perso le palle, perché... Ah! Se non volevi, potevi dirlo in tempo? Mick! Facciamolo adesso! Mick! Mick! Mick! Mick! Mick! Mick! Mick. Mick. Che la smetto, Mick. Lo giuro, Mick. Dai, Mick, facciamolo. Dai. Mick. Mick, Mick. Sarà bellissimo, Mick. Sì, grazie, Mick. Dai, cazzo. Sì, sì, sì, sì. sì, sì siamo iscritti. Sì, ci siamo, mamma.